Vi ricordate il video della truffa dell'airbag? Credo che sia uno dei video del 2022 che inaspettatamente è andato meglio in generale Nel video qualcuno poi non, non l'aveva capito ma questo è un bag nuovo ragazzi Le bande laterali sono quelle vecchie ma tutto il resto vero airbag Cioè quello sotto nero è l'airbag Queste, quella lì bianca, sono solo coperture Quella bianca è nuova mentre queste qua colorate sono quelle del vecchio airbag Siccome appunto ci sono arrivate le nuove coperture per l'airbag personalizzate Vecchie coperture piegate e adesso timelapsino veloce perché sono proprio curioso di vedere come sta il bag con le nuove grazie Chiudi gli occhi Roby Boom No Il logo Monza Pizza va Cioè signori la patria va urata <ride> Adesso basta solo gonfiarlo Tac eccolo qua Ti presenta così da davanti così da dietro eh. Lasciamo stare che sopra fa schifo perché vabbè è sponchissimo Dovremmo pulirlo un po' il bianco No oh, il bianco Chi ha seguito bene il video della sostituzione dell'airbag Aveva sentito che l'airbag è stato in parte finanziato da Insta Santa Aziende che supportano veramente il nostro sport Ringraziamo il Monza Pizza e tutti voi ragazzi che venite al Monza Pizza Perché è solo grazie a voi che continuate a venire costantemente E ci avete fatto raggiungere nel 2022 ben 850 tesserati E poi vabbè il eh, logo di Big Airbag che vabbè ci ha fatto... un piccolo sconticino sul tutto abbiamo deciso di comprare un nuovo big airbag perché la garanzia è di 4 anni e la qualità del materiale del PVC è nettamente diversa rispetto agli airbag che trovate su Alibaba oppure i vari siti cinesi di importazione robe del genere ma tu mm. ah. con la bocca piena bacino a Insta360 Oh. A proposito di Foodspring, giusto? Raga, sto provando il nuovo Energia Minus di Foodspring. Nuovo gusto Mora e Ribes Nero. Se volete un integratore per quando vi allenate, magari un gusto bello dolce. Questo spacca veramente. Vi lascio comunque il link in descrizione per vedere l'Energy Minus di Foodspring. Usate sempre il codice Faraone se acquistate qualcosa. Così almeno io ci guadagno sempre qualcosina. Grazie. Che poi raga non è una stupidata L'unico modo che avete per supportarmi Anche solo andare a cliccare i link in descrizione Magari non vi interessa O magari siete solo incuriositi Cliccate i link in descrizione Guardate e chiudeteli Ma mi date una grossa mano Perché i brand ogni volta che chiedono Uno spazio all'interno del video Poi chiedono anche le statistiche Vanno a vedere quante persone cliccano il link Quindi se semplicemente lo cliccate Mi date una mano Perché il brand è solo più contento Ora ragazzi c'è una grossa novità Però prima devo rispondere alla domanda Che avete visto sul titolo Smetto di fare la allora ragazzi, dovete sapere che dopo tutti questi anni a fare l'atleta, non so come dirvelo, cioè... È giunto quel momento, devo voltare pagina, prendere delle decisioni perché non tutto nella vita può durare, può essere eterno. Ci sono dei momenti nella vita che le decisioni che devi prendere devono essere ponderate, essere importanti e non sempre fanno piacere. 2015 sono diventato atleta professionista perché ho proprio aperto la partita IVA da atleta Da quel momento la mia vita è cambiata perché mi sono veramente sentito di aver cambiato qualcosa Da essere il semplice ragazzo che girava allo skatepark A tutti gli effetti andare in bici era diventato il mio lavoro E c'erano un po' di aziende che appunto credevano in me e mi supportavano aperto un bike park per dare la possibilità a tutti di provare lo sport e venire a girare insieme a me Ho partecipato a una marea di eventi e sono riuscito a arrivare abbastanza spesso sul podio per la mia carriera Anche se da quando il canale è YouTube chiaramente voi avete visto solo una piccola parte della mia carriera La parte finale Più vai avanti è uno sport che comunque porta a osare Osando si cade, si fa male Più va avanti con l'età questa cosa non lo so non... Quello che sto cercando di dirvi, raga, è. Non so come dirlo. Glielo dici tu e glielo dico io. Glielo dici tu. Ma lei sta scherzando? Non sto scherzando, io sì. Uh... ma sveglia, ma. 15 giorni, con io Controla! In realtà, ragazzi, cambio solo regime fiscale. Chiudo la mia partita IVA da atleta professionista. Quindi fiscalmente non sarò più un atleta ma semplicemente gestirò tutto con la mia srl che ho aperto qualche anno fa Sia non sarò prima... più una, un atleta stop sì, i esatto. video stop e stop commenti e commento cioè, <ride> esatto esatto male. fino adesso io avevo una partita IVA da atleta professionista poi quando è entrato youtube ragazzi ho aperto un srl come attività per campagne marketing pubblicità creazioni di video eccetera eccetera a distanza di un po' di tempo la parte prevalente della mia attività è a tutti gli effetti la parte dell'srl cioè creare video e tutto il resto col canale youtube anche i miei sponsor si sono interessati a questa parte di attività che faccio quindi non aveva più senso tenere aperte queste due posizioni perché la parte di atleta era sempre meno cioè effettivamente io creo contenuti per aziende che fanno pezzi di bici continuerò a fare le gare anzi col fatto che ci sono questi cazzo di gnomi di merda mi, mi sprona il fatto di avere loro che stanno crescendo e hanno voglia magari di andare a fare le gare la cosa figa è che mi piacerebbe andare magari a fare qualche contest proprio con loro però ecco volevo aggiornarvi su questa cosa sulla mia Posizione attuale alla faccia dello youtuber che non è un lavoro. Comunque, proprio a tal proposito di tutto questo bel discorso che abbiamo fatto, una bella nuova azienda con cui ho iniziato a collaborare Switch Components, ragazzi. Ma davvero, Toto, raccontaci di più? <ride> Azienda italiana raga che fa dei componenti veramente da paura Ben sapete ragazzi era tanti anni che utilizzavo gli stessi componenti Di un mio ex sponsor che ormai non avevo da tre anni circa C'era anche un altro piccolo problema con questo sponsor I pezzi ragazzi erano decisamente costosi 150 euro per i pedali Scusa no Ragazzi il switch invece è completamente italiana Soprattutto raga non costano un cacchio di occhio della testa Quindi adesso montiamo il tutto e vediamo un po' come stanno questi nuovi pezzettini sulla bicicletta Abbiamo 78 cm di manubrio Quanto dobbiamo tagliare per parte Per arrivare a 71 cm Aspetta da 78 a 71 Ma non è vero Non è che non è professionale Anzi più professionale Perché ci arrangiamo con gli attrezzi che abbiamo allora. What the fuck? <ride> Allora ragazzi siamo un po' indecisi Se montare questo o questo Quelli color petrol oil Sono un pochino più larghi E per triccare chiaramente vogliamo i pedali belli larghi Così anche se manchi un po' il piede lo metti un po' in esterno Non lo perdi Quindi che cosa abbiamo montato alla fine della fiera? Stemmino whoops, manubrio scrub, io l'ho messo in alluminio, in carbonio, in dirt, in genere, non mi sono mai fidato troppo, ho sempre avuto alluminio. Reggisellina switch super leggero e poi raga il pezzo forte, cioè io vorrei dire raga il colorino di questo pedalino. Non so se ve lo sognate voi di notte. Allora. Andate comunque in descrizione, vi lascio il link per vedere un po' i prodotti Switch. Adesso bisogna testare il tutto perché è bello, tutto bello, ma raga... Ma con che bici la testi? Come con che bici la testi? Questa me lo sto portando a casa. <ride> <ride> uh. <ride> La gang quando c'è il vento ragazzi, guardate come si riducono, come i polli tutti ammucchiati in un punto A fare gli air alti così, gli air alti così Sono impressionato Occhio, okay, attenzione, attenzione, sta arrivando Mi intrometto Povero cerchio, scusa Ma in giusto narizzo devo dire che mai una piega Ninja drop, prego, buttati bene avanti allora oggi si parla molto di castrazione Bo per dei personaggi che hanno compiuto gravi reati Scusa? Ma zio, ma non c'è no, no. su niente, alza, alza il pantalone scusa, devi alzarlo <ride> Non c'è niente, senza protezione non l'avrei mai fatto nella vita Per evitare che tu lo rifaccia con la castrazione chimica ti faccio passare la voglia di farlo per il resto del mondo Aspetta, aspetta, aspetta. Oh, vai. Vai, vai, vai, vai su deciso. Oh, tira su bene le gambe. Ma che faccio 2-7 bar. Vabbè, ce ne A few moments later. Ma prova a caso Albi Minchia sarai lì da mezz'ora a parlare dove vado? Cosa faccio? Riga, provalo! Ma lo prendi dritto così, non lo prendi che fa? Ma tanti. inizia a farlo, prova a fare un cento, vai lì e fai 100 a caso. Oh. <tossi> oh, yeah. Cioè guarda, guarda il mio davanti come lo faccio salire, guarda. Eh. Arrivo, il davanti sale e ollo. Il davanti è tipo salito fino a qua. Non ho capito perché? Capito? Attenzione che ha capito. capito? Ha Capito? No, no, no. Ha capito, ha capito. Vai. Avrà capito? Ha capito. Io non sono un Just, Just do it. Oh, fai. Oh, è... Avevi detto di aver capito. <ride> Ci siamo messi sul quarter a fare tutte queste stupidate perché oggi c'è tanto vento. bisogna sfruttare tutte le cose del parco di solito non usiamo che sono piccole. Proverò a fare buffin su tutte queste strutture. Ti oh. oh. ah, sì, manca la spinta Big canale Qui c'è il canalettino della moto da cross Fammi provare a vedere se funziona con la bici Asciglio come scavola Non credo nelle mie possibilità ancora di Holly Whip Struiter, questo era bello eh Eh raga sta arrivando l'abbonanza, ci vediamo domani Una domanda che mi viene fatta a me molto spesso Quando smetti di girare? Boh, c'ho ancora un sacco di cose da fare eh. Intanto non c'è ancora nessuno che è arrivato al nostro livello oh! Più che altro sai cos'è? Eh? Che arrivo a 30 anni quest'anno 30 anni dico 30 anni buona No perché ma vuoi... perché Diego sai Magari fuori dal cranco non è più quasi di Ma l'anno scorso dove erano questi Che oh. al District trai non c'erano? Eh ma appunto diglielo Mezza va <ride> c'è vento finalmente, Puoi girare un po' in santa pace. Ne approfittiamo un po' per girare anche con Diego, che giriamo quasi mai ormai assieme. Allora, tre pro porti, proprio double whip in trenino. 3-6 chi fa più x up Cioè, più volte x up Vediamo se ce ne stanno tre il ragazzo testimonia che il triplo x c'era per questo ci regalerai ma l'hai già fatto? no perché oh no. c'era il vento adesso? oh devi farlo ciò che si dichiara in camera non c'è via di ritorno la gopro è il punto dove devi atterrare Guarda il piccettino da primo flip solito No oh, sai cosa dobbiamo fare? Ogni volta ti puoi sempre la stessa cosa Uno stai qui lo gasi, flip Eeeh tutti i miei che vanno a abbracciati Tipo lui quando Se vedi che lo sta facendo giusto sì. Noi dobbiamo tipo saltare dietro Così lui è di lì non ci vede okay. Silenzio Oh convinto 100%, incazzato. 100 incazzato Non l'abbiamo visto eh Ce lo siamo perso L'hai chiuso? Ma veramente l'hai chiuso? Davvero? Non l'abbiamo visto noi? Eh allora lo rifaccio <ride> No stai scherzando biga grande L'abbiamo fatto apposta <ride> Ma stai facendo sia a destra che a sinistra Decay -Doh. Destra sinistra Tre downset da una parte e poi dall'altra Ora oh. allora dovremmo fare di là eh. È stato piccolo Sì Come no è la stessa Ma dai un tre downset io piccolino Eh iniziamo a farlo Vado di regular A regular ce l'ho A sinistra no Dai cazzo Quindi di qui Col petto bene E saliamo uh, Mi fa sempre cagare addosso Cioè non è che sono tranquillo Quando gli faccio questi trick Oh no, trick di merda tipo. Cioè sono sempre ansio, Ansiato ma di brutto Diego preferisce farlo in oppo Vediamo ti ha, ti ha mangiato la ruota Attenzione, riprova Diego no. È giusto, giusto! Oh. Fatica figa Adesso no, devi farlo dall'altro lato bastardo Eh faccio un po' di 3.6 prima Perché <ride> mi scombino sempre se per non girare troppo piano 3.6 6 che Di solito c'ho quel problema lì Ah Eccolo, eccolo, no! No No, no! no! Oh. Comunque sembra banale, ragazzi. Ma quando si cade dal 3 downside, penso che è la posizione peggiore di caduta. Di tutti i trick, oh, che puttana che Quando si cade dal 3 downside, penso che è la posizione peggiore. Dona ah, che mina. Ah. Mi scusi, non volevo, far... non volevo fargli fare. Non è... non è ancora pronto. Ragazzi era veramente tanto tempo che io e Diego non giravamo assieme Un po' per divertirci Riprovare un po' i trick come facevamo quando abbiamo iniziato assieme Ogni tanto voglio comunque portarvi questi video al park Perché è comunque il luogo dove effettivamente passo più tempo Anche se voi su YouTube vedete tante cose tra macchina, sci, moto, bici Vado di qua, vado di là Io sono principalmente qui Perché il posto che ho creato è la mia seconda casa Quest'anno ho in mente di rifare completamente la linea grossa ragazzi Perché è spazio inutilizzato nel park Park. Video raggiornati, mi raccomando. Noi continuiamo a gasare in bici come abbiamo sempre fatto. Ci vediamo al prossimo video! Bella